Eh, saluto Max Gailano, ciao Max, Ciao, ho mi sentite detto, bene? Ho detto correttamente tutto o c'è qualcosa sì, sì. da aggiungere? Mi sentite bene chiedo? Sì, sì, sì, sì. benissimo. Perfetto. Allora Max, parlaci bene, bene un po' delle tue, delle tue delle, diciamo del motivo per cui hai partecipato a queste trasmissioni, perché tu sei fruttariano veramente, non vegano, no? Sì, sì, sì, sono diciamo 90% fruttariano, faccio dei periodi al 100%, però vivendo a Milano in città non è facile rimanere fruttariani in eh, una città che sta evolvendo mm. anche verso il cibo vegano. Okay. E, I motivi sono perché eh, io ho iniziato una mia, diciamo ecoconversione per motivi etici per gli animali, dopodiché ho cominciato a chiedermi se ci fossero le prove che la struttura anatomica e fisiologica della specie umana fosse carnivora o, o comunque onnivora e queste prove io le ho cercate nelle facoltà scientifiche qua di Milano e non, non esistono. Sì, è ancora un po' controversa questa tendenza no? a scegliere soprattutto solo vegetale oppure integrazione animale o integrazione proteica? Di altra natura che non sia animale, ma guarda eh, tu citavi la, il mio sc incontro scontro con Giorgio Calabrese alla Vita in Diretta. Gli ho detto qualcosa che forse lui non sapeva: che tre zucchine e un avocado non ti portino dalla bistecca. Queste sono mm. fonti Crea, cioè le, le fonti sì. ufficiali. E, però evidentemente lui non lo sapeva perché ha reagito in maniera abbastanza puerile. Sì. Invece per quanto riguarda proprio la cultura no, fruttariana, ci spieghi un po' perché sì. i radioascoltatori non lo sanno. Diciamo. Sì, sì, dunque. Eh, noi ci rifacciamo a livello scientifico a George Cuvier che ha fondato l'anatomia comparata e a livello, eh, per, a livello per la fisiologia com eh, diciamo comparata al professor Delia. E niente, ci sono tutte le basi scientifiche per, questa che noi chiamiamo, per il fruttarismo, che noi chiamiamo carpotecnia perché comunque possiamo fare anche delle manipolazioni del cibo, carpotecnia dal greco, carpos, frutto. Eh, perché possiamo rifare anche pane, pasta, pizza attraverso le, mh, diciamo, le, la banana sudamericana il platano o anche le banane asiatiche che da acerbia hanno un po' di amido e permettono di essere lavorate ma bisogna tenere conto che la frutta non è solo la mela e la banana ma abbiamo quasi tutti gli ortaggi sono frutti pomodoro, zucca, zucchine cetriolo, eh, melanzane, eh, sì. tutte, quelle, tutte quelle componenti vegetali che hanno i semi sono ovviamente dei frutti, anche se sì. purtroppo i medici questo fanno facile capirlo, sì. non i biologi eh, Angela. Eh, <ride> grazie per la considerazione, <ride> e, e infatti eh, in questo contesto tu hai la tua compagna che è una chef fruttariana, quindi ricava no, delle, eh, delle pietanze somiglianti a quelle che noi già mangiamo, eh, con la frutta o i frutti? Eh, diciamo, del a, di a Silvia, sì. Sì, sì, non è la mia compagna, siamo, collaboriamo. Ah, collaboratori, educazione. scusami. Eh, sì, sì, lei ha un blog sì. che si chiama eh, Fruttarismo e Carpotecnia, sì. dove vi sono molte ricette, alcune anche derivanti dal Jackfruit, che, che è, un frutto, eh, è il frutto più grosso al mondo, derivante da mm. una pianta da, da, da albero e che è molto usato in America come sostitutivo della, della carne. Si eh, chiamano Giaco o essendo una derivazione comunque tropicale, questo ci dice che l'uomo è nato ai tropici, no? perché se sì. tutti, tutti i frutti, no? la maggior parte dei frutti nascono ai tropici, inoltre noi cioè, ci dobbiamo vestire pesantemente fuori dai tropici, vuol dire che non siamo nati fuori dai tropici. No? Certo, e, e infatti e, la curiosità è che dal platano ricavate eh, praticamente la farina, diciamo la farina. La farina, certo, per... questa è una cosa che fanno molto in Sud America, che, che sì. infatti nei negozi etnici a Milano è però eh, anche presso in tutta Italia, viene venduta la famosa farina di platano, con la quale puoi fare le stesse cose che fai con le altre farine. Sì, e, infatti, oppure la ricavate dal frutto fresco, insomma, no? Oh sì, sì, sì, ah, si bellissima. può ricavare direttamente essiccando il frutto. Qui da noi e... c'è il, il tuo anche, diciamo, collaboratore, no? Sì, il grande Capri... Fabrizio Dresda, certo. a cui abbiamo pubblicato i libri, sul fruttarismo che adesso sta sì. per pubblicare un libro ancora più corposo con tutte le fonti pubmed mm -hmm. e quindi lui organizza proprio cene fruttariane esatto no? lì dalle vostre parti cambiando sì, sì, sì. due o tre ristoranti se ricordo bene sì sì per ora uno ne conosco io altri non so eh, comunque raccontami un pochino invece di come eh, in questo caso i vegani no perché certezze su atleti fruttariani non ce ne sono nello sport maratoneta, Però, se vogliamo parlare di eccellenza, eh, gli atleti più forti della storia, eh, o comunque tra i più forti della storia, sono stati i vegani, per sì. esempio, eh, le, le tenis, la tennista più considerata la più forte di tutti i tempi è Serena Williams, sì. che è vegana, che eh, è diventata mh, perché la sorella Venus Williams ebbe l'inizio di una patologia e non poteva, non poteva più giocare a tennis a causa di questa patologia diventando vegana eh, riuscì a attenuare questa patologia e ancora oggi che ha quasi a 40 anni la, la Venus Williams è nelle prime 100 giocatrici del mondo, sì. la Serena Williams ancora adesso a 38 anni, ha fatto 4 finali negli ultimi 4 finali dei tornei più importanti al mondo, ma eh, in ambito maschile abbiamo <ride> quello che è considerato tra i più forti, forse i più forti per i tutti i tempi, Lewis Hamilton, prossimo mm -hmm. a vincere il sesto mondiale, sì. e quindi Trabrei poi eh, si prepara a superare pure Schumacher, che è vegano. Mm. Abbiamo anche uno dei calciatori, uno dei difensori più forti del mondo, Smalling, che gioca eh, proprio casualmente per la Roma quest'anno, eh, era il vice capitano del Manchester United, ma l'atleta più considerato più, fo più forte di tutti i tempi, Carl Lewis ecco. era vegano e a 35 anni ha vinto un oro olimpico in una specialità abbastanza difficile, che è stato in lungo, dove non è che sono vecchietti a fare salto in lungo. Certo. Oltre ai, fece ha il record mondiale da vegano, 600 metri. E, e questo per quanto riguarda i più famosi. Certo, potremmo anche dire che anche i personaggi storici più intelligenti del pianeta sono stati vegani, a partire da Pitagora che Ha dato il là un po' a tutti nel mondo occidentale o Confucio in quello orientale, sì. passando da Ippocrate no? a, a fine, o a Einstein, Tesla, Plutarco, Gandhi, Postoi, Pascal, Voltaire, lo stesso è... Martin Luther King. No? Sì. Era gregano. Sì, ma in effetti diciamo che allora era quasi una condizione obbligatoria perché. La gestione del cibo proteico di origine animale era molto rara. Io mi ricordo nelle nostre popolazioni proprio del sud della Puglia, eh, dove la gente, diciamo, i contadini consumavano la carne due volte l'anno, no? contrariamente utilizzavano certo, legumi e altre cose. Diciamo. Esattamente, infatti, se vogliamo andare proprio a vedere cos'è la dieta mediterranea, è proprio il contrario di quello che dice Giorgio Calabrese. Perché nessun contadino, nessun diciamo, pastore avrebbe ucciso la propria fonte di reddito, quindi era Basata sì. sui, sui, sui vegetali, sì. e se poi andiamo a vedere nel corso della storia, coloro che sviluppano i primi, eh, eh, diciamo, la maggior parte di coloro che sviluppavano malattia da cibo erano proprio i ricchi no? che consumavano e la, la carne tipica. con la gotta e con tutte sì. le altre patologie collegate. Sì. Infatti, io mi sono posta questa domanda una volta quando eh, per la prima volta ho visitato un museo delle armi in cui c'erano ah. spade pesantissime, alabarde, lance pesantissime e mi chiedevo, siccome la statura di quella popolazione all'epoca era molto una statura bassa, sì. e quindi eh, come facevano a trascinare queste spade non solo, ma anche a combattere? e quindi sicuramente avevano una buona massa muscolare, visto che i soldati si nutrivano di vegetali più che altro, non erano ecco, ricchi. Però se se dobbiamo andare in questo campo, la storia ci dice che i più forti, i più forti combattenti della sì. storia, cioè i gladiatori romani, i quali era vita o morte cioè proprio netta, e gli studi recenti dicono che erano vegetariani, ma anche la legione più forte dell'impero romano, quella di Cesare, Cesare sì. stesso, dice che era vegetariana. Quindi in realtà eh, la massa muscolare che si sviluppa nei vegetariani storici, nei lottatori è più eh, forte di quella, dei. anche perché aumenta la resistenza, questo lo sanno tutti quelli che tolgono la carne, che aumenta la resistenza, sì. negli sport di resistenza tutti quelli che eh, tolgono la carne aumentano il loro sì, o comunque monotempi. ne consumano meno, diciamo anche perché molte volte l'atleta in genere viene consigliato di consumare proteine, in realtà poi queste proteine non sono così necessarie in quelle quantità massicce. diciamo Esatto, ma eh. poi ogni singolo frutto ha tutti gli amminoacidi essenziali, perché poi certo. purtroppo la gente confonde proteine e... e amminoacidi, gli amminoacidi compongono le proteine, ma il corpo quando arriva una proteina no? deve spendere l'energia per, per scenderla in amminoacidi, dopodiché okay. si costruisce le, pro, le proteine partendo dagli amminoacidi, non le proteine, quindi quando gli arrivano gli le le amminoacidi dalla frutta deve spendere meno energia, ricordiamoci che il corpo è una macchina che Produce energia e spende energia, quindi è la legge base della fisica, che è il principio di minima energia, è che per produrre tanta energia ne devi spendere poca, se no non sei ottimale, ma sei eh, fuori, fuori norma. Certamente. Quindi insomma, noi abbiamo ancora un minuto, no? sì. un minuto per dire qualcos'altro in merito a questa eh, tendenza. Che ormai, quanti, quanti siete tra vegani e vegetariani? Eh, nella popolazione italiana è una, è una percentuale che è intorno all'8% ormai uh -huh. da tanti anni con passaggi da vegani a vegetariani a fruttariani, comunque l'8% quindi siamo prossimi al 10% e tanto è vero che questo anche a livello mondiale, soprattutto in Svezia l'IKEA e sì. i McDonald's svedesi hanno messo un sacco di prodotti vegani a loro interno sì, sì, sì, sì. ormai si stanno un po' adeguando tutti quanti non a caso la scelta. svedese più famosa del momento è vegana, che è Greta Thunberg ecco, beh, certamente, è il leader del momento sì, è nessun eh. mass media però dice che è vegana Infatti. va bene Max, ti ringraziamo della tua disponibilità, ci hai dedicato un quarto d'ora del tuo tempo grazie a voi, e e buon... quando vorrete chiamare Silvia magari per farvi spiegare un po' di ricette certamente. agli atleti avremo anche l'opportunità di parlare con Silvia. Ok, ti ringraziamo, buona giornata, ciao. ciao. Ringraziamo Max Gaetano per averci aperto a un mondo nuovo, per aver imparato cose nuove anche in questa puntata.